Buongiorno a tutti, uh, siamo all'ultima puntata di questi incontri um, di formazione per Ecomusei sui temi delle licenze libere, OpenStreetMap e Wikipedia. E, um, tutti gli incontri sono registrati, trovate la documentazione completa uh, sul sito della rete degli Ecomusei e, um, e oggi per questa ultima, ultima puntata uh, ci focalizziamo su, su Wikipedia e anche sui progetti che gli Ecomusei possono realizzare in collaborazione con Wikipedia e avvantaggiandosi anche del, uh, avvantaggiandosi della comunità dei volontari uh, dell'enciclopedia ma anche dei volontari che possono fare fotografie che possono produrre altri tipi di contenuti uh, sono molto contenta che ci sia uh, Marta Rosio uh, con noi oggi che è un membro dello staff uh, di Wikimedia Italia e si occupa proprio delle collaborazioni con le istituzioni culturali, uh, noi li chiamiamo GLEM uh, è un acronimo uh, che identifica Identifica sostanzialmente tutti i tipi diversi di, di istituzioni culturali, ed è anche la coordinatrice del concorso fotografico Wiki Laws Monument. Quindi è la persona giusta da conoscere, eh, se si vogliono fare progetti con Wikimedia Italia e legati a Wikipedia e a, ai diversi progetti Wikimedia. Eh, grazie mille Marta, allora ti lascio la parola. Bene, grazie Yolanda. Uh, I'm the man, quindi, se volete. Se avete dubbi, curiosità o se avete già qualche, qualche idea di possibile progetto da fare eh, con Wikimedia Italia, ovvero coinvolgendo qualunque fra di, di, i progetti che Wikimedia Italia sostiene, quindi tutti i progetti della Wikimedia Foundation, Wikipedia e Progetti Fratelli e OpenStreetMap. Ora condivido il mio schermo. Mm. No, vado. ditemi se vedete benissimo si vede benissimo grazie allora eh, questo è il diciamo la mission eh, del movimento wikimedia quindi anche di wikimedia italia che è il capitolo nazionale della wikimedia foundation che come probabilmente sapete è la fondazione che sta dietro wikipedia e i presenti fratelli quindi, eh, sia la Fondazione che Wikimedia Italia si occupano di tutte le attività di sostegno e di contorno a eh, Wikipedia, facciamo che per convenzione dico Wikipedia, ma intendo Wikipedia e Progetti Fratelli, no? se no altrimenti è troppo lungo tutte le volte. Eh, noi ci occupiamo delle attività di sostegno, quindi eh, della promozione, della, dello sviluppo software, della raccolta fondi, della formazione eh, sia verso le scuole che le istituzioni culturali che verso la cittadinanza. Mentre invece, come sapete, eh, i contenuti di Wikipedia eh, non sono gestiti da mh, alcun tipo di staff, ma sono eh, prodotti dalla comunità, dei volontari. Quindi noi non scriviamo voci su commissione, eh, ma insegniamo alle persone qual è il modo corretto di contribuire eh, a Wikipedia e agli altri progetti. Eh, come dicevo appunto, eh, Wikimedia non è solo Wikipedia, Wikipedia è il progetto più noto, ma ci sono parecchi altri progetti eh, che si occupano di cose diverse. Eh, io eh, vi parlerei, beh, Oggi vi parlerò di eh, Wikipedia e di Wiki, eh, Wikimedia Commons, e in particolar modo di eh, Wikilofts Moments. Eh, altri progetti estremamente interessanti per eh, le istituzioni culturali come quelle eh, di cui fate parte sono OpenStreetMap, di cui vi ha parlato in precedenza Lorenzo e anche Wikidata eh, di cui oggi purtroppo non abbiamo tempo di parlare ma che, eh, di cui magari potremo parlare in futuro e che è una, un progetto estremamente diciamo, caldo in rapidissima crescita e molto interessante per le istituzioni culturali. Quindi, Wikipedia, eh, vi farò pochissima teoria sui eh, principi fondamentali, detti pilastri di Wikipedia, eh, non per annoiarvi, ma perché hanno delle ricadute molto immediate e molto pratiche, eh, di, cui, di cui vi parlerò. La seconda parte del, del seminario invece verterà su eh, Wikimedia Commons. e allora, Ci sono soltanto cinque regole inderogabili e fondamentali e indiscutibili, i, tipo assiomi insomma su Wikipedia che sono i cinque pilastri, di cui il primo apparentemente banale è Wikipedia è un'enciclopedia, quindi la definizione di Wikipedia è un'enciclopedia online, libera, collaborativa, ma sostanzialmente un'enciclopedia, che quindi eh, tratta unicamente di soggetti rilevanti nel loro campo e questa rilevanza campo specifico deve essere sostenuta e provata da fonti attendibili. Eh, quindi questo cosa vuol dire? È un'enciclopedia quindi di ispirazione estremamente universale, perciò tutti i, mh, gli argomenti sono accettati e benvenuti su Wikipedia, il cucito, l'astronomia, la cucina, qualunque cosa è ben accetta, ma di tutti in tutti questi campi ci sono soltanto cose Rilevanti, rilevanti, nel cucito, rilevanti nella cucina, rilevanti nell'astronomia. E questa rilevanza appunto deve essere provata da fonti a loro volta rilevanti nel cucito, nell'astronomia eccetera eccetera. Da ciò discende che Wikipedia non è ad esempio un social network. Il fatto che una persona o una cosa esista eh, è sufficiente per Facebook, basta che tu esista e abbia più di 13 anni e puoi avere una, un profilo su Facebook. Non è sufficiente su Wikipedia, perché il fatto che tu esista non significa ipso facto che tu sia rilevante in, in ciò che fai. Ovviamente sei rilevante in quanto persona, ma è non eh, in, magari nella matematica o in, in ciò che fai. Non è un giornale, quindi non tutto ciò che è vero la notizia del giorno non ha spazio su Wikipedia, che non è un giornale, è un'enciclopedia. Eh, salto al quarto punto, non è una raccolta di ricerche originali, eh, quindi ha eh, spazio su Wikipedia ciò che è diciamo, la conoscenza consolidata all'interno di un certo campo. Eh, le nuove frontiere, le tesi di laurea, le nuove idee, non hanno spazio su wikipedia finché non sono almeno in una certa misura eh, accettate dalla comunità eh, dei, eh, di chi si occupa di, quel, di quella cosa e soprattutto eh, sempre punto di grandi eh, discussioni e di grandi scontri non è un mezzo di promozione eh, approfondirò questo punto subito dopo aver parlato di tutti i cinque pilastri Promozione può voler dire tante cose non è soltanto pubblicità quindi magari un soggetto è enciclopedico un museo ad esempio ma non deve essere trattati su wikipedia come, eh, come si farebbe per esempio su un volantino pubblicitario o anche sul proprio sito istituzionale che ha una eh, finalità comunque diversa da quella che è wikipedia su questo torneremo perché so che è sempre eh, un motivo di grande interrogazione e di grande grandi, grandi domanda. Eh, da quello che abbiamo appena detto discende direttamente il secondo punto, Wikipedia ha un punto di vista neutrale, eh, ovvero riporta i diversi punti di vista su un argomento in modo chiaro e imparziale, proporzionale alla loro rilevanza. Questo vuol dire che per qualunque argomento lo sbarco sulla Luna, io riporterò che ci sono delle teorie che dicono che lo sbarco sulla luna non è mai avvenuto perché queste teorie esistono e sono sufficientemente diffuse e documentate per meritare uno spazio su Wikipedia, ma lo spazio che darò a queste teorie sarà indubbiamente minore a quello che darò sulla pagina dello sbarco sulla luna al, diciamo la versione ufficiale di quello che è successo durante lo sbarco sulla luna tutto con il riportato del, eh, il New York Times dice che e il sito complottisti.com dice che. Eh, Wikipedia è libera, di questo avete già parlato in modo approfondito con Yolanda durante la prima lezione. Eh, significa che eh, oltre a essere gratuita, niente di Wikipedia è a pagamento, nemmeno il software. Eh, che, che la fa funzionare eh, gli accessi nulla di, di Wikipedia a pagamento, è indipendente, non dipende da nessun governo, da nessun gruppo di interesse, da nessuna nessun azienda e eh, soprattutto è liberamente modificabile, utilizzabile e ridistribuibile. Quindi tutto ciò che eh, compone Wikipedia, tutti i contenuti di Wikipedia, tutti i contenuti dei progetti Fratelli, e il loro software, la loro architettura, tutto quanto, può essere modificato, utilizzato e ridistribuito ad ogni fine, compreso quello commerciale, purché si, si rispetti nei termini della licenza che, come vi, vi ha spiegato Yolanda, ehm, prevede la citazione della fonte e la, ri la ridistribuzione agli stessi termini, quindi con la stessa licenza. Ecco, eh, Wikipedia è un codice di condotta su questa parte di cui, su cui si potrebbe aprire grandi orizzonti e tanto dibattito, vado rapidamente. Wikipedia è un codice di condotta che si chiama Wikilove, questo è un logo ufficiale della Wikimedia Foundation e eh, il Wikilove di fatto eh, regola i rapporti eh, all'interno della comunità perché di questi rapporti e di... Eh, del, del necessario consenso che va costruito intorno a ogni tema, vive eh, il, un progetto come quello di Wikipedia, che è un progetto collaborativo e cui i contenuti sono costruiti da eh, tanti apporti diversi che ovviamente spesso non la vedono allo stesso modo su, sulle cose, Le diverse persone la vedono, hanno opinioni diverse su cose diverse, ma devono trovare un accordo per poter costruire i contenuti dell'enciclopedia libera e il quinto pilastro spesso sconosciuto è Wikipedia non ha regole fisse, ovvero le uniche regole fisse di Wikipedia sono quelle che vi ho appena detto. Tutte le altre regole che discendono da queste sono negoziabili all'interno della comunità eh, dei contributori. Quindi che cosa vuol dire in che senso libera, in che senso enciclopedica, che cos'è una fonte attendibile? Come formattare le voci? eccetera eccetera come usare i grassetti eh, sono tutte cose che vengono decise e discusse dalla comunità e che se il consenso intorno a un certo tema cambia possono essere ridiscusse e cambiate come di fatto succede in continuazione bene allora eh, intanto scusate ci sono domande su questo o vado avanti vado poi, comunque ci sarà uno spazio per, eh, per le domande. Alla fine, eh, però, allora, eh, promozione: allora, Wikipedia non fa promozione, non ospita contenuti promozionali. Eh, una cosa che viene fuori spesso quando eh, diciamo la, la parte della comunità che si occupa di controllare i vari contributi e, e le modifiche a Wikipedia dice: No, questa cosa non va bene, non la puoi mettere su Wikipedia perché è promozionale. Uh, le reazioni normalmente sono ma come promozionale io non sto vendendo niente non sto facendo la pubblicità del detersivo perché normalmente okay, promozionale è associato a, a fare pubblicità a vendere qualcosa non è necessariamente così non è solo così eh, il presentare uno, qualcosa dal punto di vista promozionale può voler dire anche Dare un punto di vista eh, che evidenzia per esempio solo gli aspetti positivi o enfatico o che non, da, non fornisce fonti attendibili su un certo argomento. Eh, le altre frasi che ho messo in questa, in questa slide vanno in questa direzione. Noi non facciamo promozione, noi semplicemente riportiamo la realtà o eh, appunto siamo un no profit o siamo un ente pubblico quindi non dobbiamo vendere niente. Eh, quello, vi ho riportato qualche esempio di promozione che non vende niente, quindi eh, l'esempio meglio conservato al mondo di qualcosa può essere un'informazione neutrale, che quindi va bene su Wikipedia, se è supportata da fonti attendibili. Se ci sono due tre pubblicazioni autorevoli che dicono che quella fortificazione greca lì è la meglio conservata al mondo va bene quindi io posso scrivere presso capo soprano si ammira secondo pinco pallo e di presso capo soprano si ammira eccetera eccetera con nota e fonti che affermano che è l'esempio meglio conservato al mondo in mancanza di ciò questa è una frase promozionale e così appunto Unico, rende unico questo monumento è perfettamente conservato è una moderna funzionale struttura vanno benissimo se si tratta del eh, sito ehm, de, de, dell'ente del turismo oppure proprio di, di questo monumento in particolare va benissimo sto eh, diciamo, presentando la realtà in modo o, positivo per invogliare le persone a, a venirci ma su Wikipedia non va bene e ancora di più l'esempio successivo, quindi in cui la tradizione romagnola e, scusate, ci sono i muratori qua dietro. Adesso sono andati a chiedere di mettere, eh, eccetera, eccetera. Quindi mh, penso che la, insomma, di, aver, di aver fatto eh, capire il punto. Eh, un altro tipo di promozione, ad esempio, e eh, a cui sono abbastanza diciamo proni. Le istituzioni culturali che producono che hanno fonti che producono fonti che scrivono fonti è l'eccessivo utilizzo di link eh, tutte le informazioni presenti su wikipedia dovrebbero essere supportate da fonti attendibili quindi l'inserimento di fonti e di link alle fonti è un'attività molto incoraggiata su wikipedia l'eccessivo inserimento di link a una sola pubblicazione o a un solo sito internet è considerato spam perché chiaramente l'intento non è fornire informazioni, ma dirigere traffico, o, eh, traffico, internet traffico dati, verso un certo sito o eh, spingere una, una certa pubblicazione. Uh, qua Vi ho copiato proprio il, uh, delle parti della, della pagina che, che cito sotto, che è Wikipedia, collegamenti esterni su Wikipedia, tutto ciò è molto ben dettagliato in miriade di pagine di aiuto eh, che potete trovare molto facilmente. Eh, ecco, quindi non posso scrivere nulla sul mio ente, tutto promozione, tutto viene, rischia di essere cancellato in quanto promozionale dalla comunità, no, evidentemente. Anzi, ehm, i contributi dagli enti culturali eh, come quelli di cui fate parte sono estremamente benvenuti su Wikipedia. Eh, abbiamo bisogno di contributi di persone competenti nel loro campo, Wikipedia deve crescere di qualità e diventare sempre più affidabile, sempre più completa, quindi ovviamente le persone che detengono, eh, hanno in mano il, i beni culturali sono eh, le più qualificate a farlo. Eh, il nostro mh, diciamo, invito è di contribuire aggiungendo nelle voci che sono già presenti delle informazioni. Ad esempio, nella voce, non so, del comune eh, chiarire le descrizioni, non so, dei monumenti, la descrizione del territorio, delle eh, tradizioni popolari e aggiungendo fonti a, a documenti che possono essere pubblicati sul vostro sito o di cui siete in possesso. Quindi informazioni puntuali, fonti puntuali. Anche paragrafi interi all'interno di una voce preesistente sono estremamente benvenuti. Eh, è possibile ovviamente anche creare voci ex novo, non è vietato, anzi, ehm, però, appunto, questa voce deve trattare di un soggetto con i requisiti di cui abbiamo parlato prima, quindi rilevante nel proprio campo eh, e eh, con fonti attendibili e in modo neutrale, eh, c'è da dire che spesso le voci eh, proprio di dettaglio, di contenuti molto di dettaglio, sono molto meno visualizzate delle voci più generali. Vi ho portato un esempio, la voce del comune di Monza è visitata una media di 500 volte al giorno, diciamo con una punta in questo periodo di tre mesi di 2000. Ok, quindi tutti i suoi sottoparagrafi che parlano dei monumenti, del parco di Monza, della Villa Reale, eccetera, eccetera, sono visualizzati questo numero di volte. La chiesa di San Viaggio a Monza no, nel senso che ha eh, due, tre visite al giorno. Quindi eh, creare una, la voce sulla chiesa di San Viaggio di Monza è stata ritenuta enciclopedica, la voce non è stata cancellata, esiste, è lì. Non so quanto beneficio nei ricavi la chiesa di San Biagio di Monza da questa esistenza, ecco, eh, probabilmente la cosa diciamo più anche utile e furba da fare per la chiesa di San Biagio sarebbe migliorare eh, il paragrafo, il sottoparagrafo dedicato alla chiesa di San Biagio nel, nella voce di Monza. Uh, giusto, questa, um, vi cito questo, uh, questo studio, uh, questo link porta a una, una pubblicazione uh, che uh, dimostra come i miglioramenti all'interno, anche di modesta entità, all'interno delle voci dei comuni, in questo caso dei comuni spagnoli, portano a un significativo e molto rilevabile incremento nella uh, presenza dei turisti. Anzi, nel, nei pernottamenti dei turisti, quindi turisti che si fermano anche qualche giorno. Eh, questo effetto diciamo, è visibile, è stato misurato nel, in, questo, in questo studio, trovate tutto il dettaglio, e eh, appunto questo può essere eh, di interesse per, per la vostra attività, perché è appunto migliorando le voci diciamo, generali dei comuni, arricchendole di informazioni, rendendole più attendibili e più complete che si. Sì, attraggono visitatori sostanzialmente. Eh, io, I link non sono, il, la presentazione è disponibile su eh, Wikimedia Commons eh, dove, dove sono disponibili le altre presentazioni di questo ciclo di seminari. Eh, si tratta di PDF, quindi non sono cliccabili i link, però eh, possono essere ricopiati. Ecco, eh, sì, questo è semplicemente per dire che ehm, ci sono, come abbiamo visto, eh, molte policy e molte regole e molte eh, diciamo, indicazioni su come si fa a contribuire le varie regole nei vari aspetti, eccetera. Vi inviterei a non farvi scoraggiare da, da, da tutto ciò, una volta che rispettate i pilastri, eh, dall'altra parte avete una comunità eh, molto attiva e nonostante... Ciò che talvolta si dice e si sente in giro accogliente pres, eh, verso chi realmente vuole migliorare i contributi dell'enciclopedia. Quindi è impossibile sapere tutto come, va, come vada fatto esattamente tutto alle prime contribuzioni e onestamente anche dopo dieci anni mh, mh, a volte non, non, non si conoscono tutte, tutte le regole, tutte le polisi, eccetera. Non c'è da far altro che... Se non si riesce a trovare le informazioni, ascoltare le risposte e poi osare provare Be Bold, uno delle, diciamo delle, degli incoraggiamenti più utilizzati su Wikipedia. Niente su Wikipedia è, è irreversibile. Tutte le versioni precedenti sono sempre salvate e si può sempre tornare alla versione precedente. Quindi, anche se si fa un errore, non succede niente, basta, insomma capirlo, saperlo e cercare, insomma, cercare di porre rimedio, o comunque se non si è in grado qualcun altro interverrà e porrà rimedio. Ecco, e soprattutto fonti attendibili, abbiamo capito, una volta che ci sono fonti attendibili tutto il resto è secondario. Anche semplicemente scrivere una informazione indicando la fonte, anche se lo si fa così, semplicemente scrivendo... Quello che viene, va bene, è un contributo accettabile. Poi le questioni di formattazione e le altre sono qui squiglie che vengono sistemate rapidamente. Ecco, adesso sono alla seconda parte, ma prima vi chiederei se ci sono domande su questo. Sì, ne ho una io. Eh. Allora, ecco, sono qua, Bricchetti. Niente, eh, non ho mai guardato le regole di funzionamento di Wikipedia perché generalmente non guardo neanche l'istruzione delle cose che acquisto, che ho fra le mani. Comunque chiedo, quindi eh, molto egoisticamente chiedo, quando è che un contenuto è accettato dalla comunità? Vale la regola del silenzio a senso oppure occorre ricevere un segno di accettazione? L'altra allora. domanda... Chi, che, chi è che decide che il contenuto è attendibile? Allora, il, parto dalla seconda. Eh, le decisioni, la manutenzione, tutto tutto, tutto su Wikipedia è gestito dalla comunità. Quindi c'è una comunità di persone che si occupano della revisione e del controllo delle ultime modifiche e poi ci sono anche dei progetti tematici eh, che riuniscono utenti interessati alla storia dei trasporti, alla storia antica, alla letteratura classica, eccetera, eccetera. Quindi eh, normalmente l'invito, diciamo, se, se si hanno dubbi su questa è una fonte attendibile, questa cosa po posso inserirla, la biografia di questo scrittore è considerata su sufficientemente rilevante, la cosa giusta da fare è chiedere al progetto competente. Progetto due punti e poi eh, si, trovano, si trovano un progetto arte Progetto letteratura, c'è anche sicuramente una pagina Wikipedia progetti che li indica tutti. Eh, comunque, si sì, vale la regola del silenzio assenso: nel senso, eh, si fa la modifica e se nessuno ha niente in contrario va bene. È chiaro che se invece, cioè, vale anche la buona fede, questa cosa si fa se si ritiene realmente che, eh, la modifica sia in linea con i principi che vi ho appena illustrato. Se si suppone di no o si teme di no, magari è meglio scriverla nella propria, scrivere il contributo nella propria sandbox, ad esempio nella propria pagina delle prove e poi fare un, una richiesta al progetto competente dicendo ma secondo voi questa cosa la posso mettere oppure no o cosa serve per renderla insomma, accettabile. Però sì, sì, in generale è possibile tranquillamente fare modifiche senza chiedere a nessuno e poi andare avanti così. Ti ringrazio Ci sono altre domande o vado avanti vado allora eh, wikilos monuments allora eh, piccola premessa um, allora eh, wikipedia abbiamo capito che cos'è wikimedia commons è un altro progetto della wikimedia foundation ed è un archivio di file un grosso archivio di file Milioni, eh, che principalmente sono fotografie, ah, ci sono anche video e ci sono anche file audio, ci sono presentazioni, però beh, soprattutto sono fotografie. Um, Wikileaks Monuments è una, un progetto collaterale che si propone di arricchire eh, Wikimedia Commons e di anche diciamo, colmare le lacune eh, di, di, di Cose, in questo caso monumenti non, non ancora documentati su wikimedia commons eh, wikimedia commons è un archivo di, di immagini ma è anche da dove vengono tutte le immagini che vedete su wikipedia cioè, tutte le immagini che vedete su wikipedia non sono su wikipedia sono su wikimedia commons e sono semplicemente linkate quindi se qualcosa deve andare su wikipedia deve andare prima su Wikimedia commons cioè, per esempio, eh, illustrare la voce relativa al museo, al comune, al parco richiede che le foto siano prima caricate su Wikimedia Commons. Eh, Wikilow Monuments è un concorso eh, internazionale di fotografia che si tiene eh, a settembre, tutti gli anni, dal 1 al 30 settembre, eh, in diverse nazioni del mondo. Cioè è un concorso internazionale nel senso che... Ci sono molte nazioni nel mondo che, che organizzano il concorso nazionale, quindi Wikimedia Italia organizza wiki Wikilos Monuments Italia. Eh, fa tutta la raccolta delle foto, la selezione, nomina i vincitori. I vincitori del concorso nazionale in Italia partecipano anche alla selezione internazionale. Quindi per esempio una foto della basilicata. L'anno scorso ha vinto l'edizione locale della Basilicata di Wikilost Monuments, l'edizione nazionale è arrivata al terzo posto di Wikilost Monuments Italia e poi si è piazzata al decimo di eh, Wikilost Monuments mondo internazionale. Ecco eh, sì, questo l'ho già detto. Eh, è un concorso che si rivolge, che, che riguarda le fotografie di monumenti intese in modo molto ampio. Intesi secondo il, la definizione di monumento e di bene naturale dell'UNESCO, quindi eh, sostanzialmente tutto ciò di naturale e di umano che è eh, di particolare rilevanza per, eh, per, la, comunità, per la sua comunità. Uh, quindi, per esempio, questa è una foto che ha vinto, mi sembra, nel due, ah, ecco qua, terzo premio del 2017, eh, e come vedete illustra bene il monumento e illustra bene anche eh, il contesto ambientale nel quale questo monumento è inserito. Uh, il, il fine di, di questo concorso, come vi dicevo, è arricchire i contenuti di uh, Wikimedia Commons che poi andranno a illustrare Wikipedia e in generale po che potranno essere utilizzati a beneficio della conoscenza collettiva, della conoscenza comune, eh, perché come appunto avete approfondito con Yolanda qualche settimana fa, tutti i contenuti di Wikipedia, di Wikimedia Commons e degli altri progetti possono essere utilizzati. Per altri scopi, ad esempio per scopi didattici eh, e quindi per, per corsi universitari, per lezioni scolastiche, per pubblicazioni, per ogni altro fine. Il concorso fotografico va diciamo, avanti dal 2012, ah no, dal 2012 è il più grande concorso fotografico al mondo per numero di scatti raccolti, quindi siamo nel Guinness dei primati. Ehm, Parliamo di esattamente quasi 26.000 foto caricate in Italia, tra cui sono i numeri del concorso italiano, eh, nel 2019, eh, di fotografie che hanno riguardato e movimenti diversi da, per, da quasi 1.000 fotografi. I, i numeri del, del concorso mondiale sono eh, diciamo, proporzionali a questo. Eh, le difficoltà di cui vi accenno brevemente ma di cui penso siate siete pienamente consapevoli eh, riguardano il fatto che in Italia eh, non c'è libertà di panorama come, come vi diceva già Yolanda eh, e quindi eh, noi per diciamo, eh, insomma, no, no, non, avere, non avere dubbi non avere problemi finora Abbiamo una procedura che richiede eh, a, ai gestori o ai possessori dei vari monumenti eh, di dirci che possiamo fotografarli che sono d'accordo eh, con la fotografia dei, dei loro beni e eh, in realtà non tanto con la fotografia ma con il caricamento su wikimedia commons quindi quando noi riceviamo eh, una Adesso poi vi spiego, bene la, vi spiego bene la procedura, comunque richiediamo una liberatoria, quando ri, ri, riceviamo questa liberatoria i, i monumenti possono partecipare al, al concorso. Adesso vado un pochino nel, nel dettaglio della procedura. Ecco, eh, vi spiego rapidamente, non temete, ma la parte tecnica che sta dietro alle bellissime foto e al concorso che, che vi ho spiegato, alle bellissime foto che avete visto. Questo è il sito eh, di Wikilos Monuments Italia, del sito sempre da, da Wikimedia Italia, quindi www.wikilosmonuments.wikimedia.it. Eh, da questo sito voi, se siete un fotografo, eh, potete trovare insomma, il regolamento, il bando, eccetera, e poi venire indirizzati su una pagina di Wikipedia eh, che eh, riporta questa cartina, cliccate sulla regione che vi interessa, sulla provincia e sul comune che vi interessa e vedete questo. Eh, un elenco di comuni i cui monumenti partecipano a Wikileaks Monuments adesso eh, non lo vedete perché ho fatto questo screenshot poche settimane fa Nel, a, a settembre a destra dell'immagine, dell quindi all'estrema destra della colonna compariranno dei bottoni carica foto quindi se io voglio fare una foto del castello di Serravalle di Bosa avrò un bottone carica foto qui sulla destra lo cliccherò e eh, potrò caricare le mie foto tramite una procedura guidata su, eh, su Wikimedia Commons. Per partecipare al concorso, questa cosa appunto deve essere fatta eh, tra, il primo, tra la mezzanotte del primo settembre e la, eh, le 23:59 del 30 settembre. Eh, se eh, siete un ente, come voi. Eh, per partecipare a Wikilows Monuments dovete mandarci una eh, compilare e firmare questa liberatoria il, il vostro rappresentante deve compilare e firmare questa liberatoria che indica quali sono i monumenti eh, che il vostro ente gestisce e, eh, e che, che volete che partecipino al concorso questa liberatoria questa è una novità di quest'anno eh, viene caricata in, su questo sito autorizzazioni.wikilosmonumens.it Uh, e uh, ecco, all'interno di questo sito voi uh, oltre a caricare la liberatoria indicate uno per uno i monumenti che volete che partecipino, questi monumenti tramite una procedura automatica vanno, vengono inseriti su Wikidata, da Wikidata automaticamente vengono create le liste e dal, e, uh, i che sono le liste che i fotografi vedono e che gli dicono che cosa possono fotografare e che cosa invece no. Come ente ci sono, oltre diciamo, all'adesione e alla partecipazione dei monumenti dell'ente eh, al concorso, si possono organizzare eh, altre cose insieme a Wikimedia Italia, ad esempio eh, organizzare quelle che noi chiamiamo Wikigite, ovvero dei tour fotografici, dei safari fotografici rivolti ai fotografi che partecipano a Monuments, che li porta eh, a, eh, diciamo, a fare un giro eh, attraverso le, i monumenti del vostro ente che partecipano al concorso e vi invitano a fotografarvi e poi a caricare le foto solo per il concorso eh, altre cose che si possono fare ad esempio è contribuire all'organizzazione di un concorso locale eh, perché oltre al concorso nazionale organizzato da wikimedia italia i nostri soci eh, organizzano anche delle edizioni locali, normalmente regionali, ma qualche volta anche provinciali, in collaborazione con, ehm, con realtà e eventi del territorio, o, per i quali si possono offrire dei premi o anche si possono offrire dei premi per il concorso nazionale. Ecco sì, la mail diciamo mh, specifica per il concorso Wikilose Monuments è contatti è atwikilosmonuments.it. La mia mail personale invece è marta.arosio.wikimedia.it Le leggo io entrambe, quindi. quindi questi sono i crediti, e basta. Allora, adesso mi sto velocissima. Okay. Torno qui. E ecco, sono disponibile per domande. ci sono Marta, no, eh, mi permetto di cominciare a chiedere il sì, fargli una io. domanda. Ehm, dalla tua esperienza eh, Com'è stata l'esperienza di, uh, di partecipare a Wikilow's Monument per le istituzioni coinvolte? C in quali sono secondo te state non so, esempi o cose che, che sono state um, ricordate come esperienze positive? Beh, diciamo che una volta che um, un ente, un comune o un altro tipo di ente partecipa a Wikilow's Monument, normalmente poi eh, lo fa tutti gli anni e vuole farlo tutti gli anni perché... Eh, in effetti da Wikilos Monuments vengono fuori molte fotografie e molte belle fotografie eh, che poi sono effettivamente utilizzabili da, dai musei e dagli enti per, per il proprio materiale e eh, di solito è anche molto apprezzata la possibilità di eh, chiamare delle persone che magari normalmente non frequenterebbero il... Eh, non frequenterebbero il museo, scusate io per brevità il museo poi, eh, non frequenterebbero il museo, non fanno parte del eh, diciamo, pubblico abituale del museo, ma che lo conoscono per altre ragioni, in questo caso per fare delle belle foto e che poi eh, ritornano e diffondono, diffondono il verbo, insomma… Eh, E appunto uno diciamo, dei principali problemi, tra virgolette, che possono avere eh, per esempio le voci su Wikipedia di ehm, aree o beni non diciamo magari conosciutissimi all'esterno di una certa area locale è la mancanza eh, di, di un adeguato corredo fotografico e quindi eh, la, la possibilità di ovviare a questo a questo problema normalmente è molto, molto ben accetta. Ho una domanda legata al, alla possibilità invece di costruire, eh, allora, come Museo del Lago d'Orto Motorone, da un bel po' di tempo che stiamo recuperando foto vecchie eh, dei vari lavori, delle varie attività. Eh, effettivamente fino ad adesso abbiamo costruito una sorta di, di patrimonio culturale eh, condiviso con un, con un sito, abbiamo fatto eh, riferimento anche a Granai della Memoria eccetera eh, per, che è un progetto eh, che ha voluto anche la regione Piemonte eccetera però eh, effettivamente in alcuni casi abbiamo trovato situazioni di difficoltà, eh, cioè possiamo avere la foto magari o possiamo avere il documento ma non possiamo uh, renderlo pubblico perché fa parte o di un archivio privato o chi ce l'ha sostanzialmente non ci dà la possibilità uh, di, di, di riprodurlo. In quel caso, cioè, ehm, prima di tutto, prima domanda, state organizzando anche qualcosa del genere come Wikimedia? Cioè la possibilità di recuperare... Eh, vecchie foto dei, dei lavori in particolare noi ci stiamo soffermando su questo e quindi rendere disponibili ad esempio dei, dei vecchi lavori che non sappiamo più uh, neanche come, come si fanno oggigiorno e due eh, in, cioè, com, ovvio che diventano libere quando passano da voi ok ma la situazione Beh, non, di non di, di con queste ecco allora ehm... Questo esula da Wikilos Monuments perché Wikileaks Monuments è un po' Sì, sì, no, era una locale, domanda un, un po' off topic, eh, sì, ma sì, visto sì. che parliamo no, no, di... No, no, no, no non, è, non è off topic nel senso che eh, Wikimedia Commons assolutamente eh, ospita anche foto d'archivio sono più che, più che le benvenute quindi tutte le foto di, di documentazione di, di, di un passato che magari non c'è più o che non c'è più in questa forma eccetera sono assolutamente benvenute anche perché ovviamente queste fotografie hanno un grandissimo uh, valore documentale e, di, uh, e fanno parte del patrimonio comune e quindi vanno preservate um, non è necessariamente vero che diventano libere quando passano da noi, anzi, eh, possono essere caricate su Wikimedia Commons solo quando sono libere, cioè quando, eh, per esempio, le fotografie di carattere non artistico, poi adesso non vorrei entrare, però le, le fotografie di carattere non artistico, quindi che illustrano aspetti della vita eh, quotidiana, come possono essere gli antichi lavori, eccetera, Escono, non sono considerate sotto eh, diritto d'autore e quindi entrano nel pubblico dominio dopo vent'anni dallo scatto. Eh, quindi se eh, voi siete in possesso di questo tipo di foto d'archivio e sono passati un numero successivo eh, sufficiente di anni eh, potete assolutamente caricarle su Wikimedia Commons indicando la eh, il motivo per cui, sono in, per cui sono in pubblico dominio e quindi possono essere, possono essere diffuse ovviamente il proprietario deve essere d'accordo no, nel senso che abbiamo avuto, avuto, abbiamo avuto situazioni del tipo siamo andati a casa del, del proprietario fortuna vuole, il proprietario ha passato miglior vita gli eredi non hanno voluto e siamo lì, eh, e non caso... sappiamo come, come gestirla la cosa perché da una parte ci dice ci possiamo, tra l'altro no. Eh, è un in po'... quel caso sì, eh, diciamo noi invitiamo sempre eh, persone enti ad adottare licenze libere e un approccio aperto alla condivisione della conoscenza. Dopodiché, se i proprietari non sono, non sono di questo avviso, non c'è molto che possiamo fare, eh, purtroppo, okay. cioè, né, né voi né noi. No, uh, ah, infatti abbiamo, no, esatto, abbiamo diverso materiale sì, bloccato che non possiamo rendere disponibile in alcun modo. Sì, diciamo esatto. che probabilmente eh, io sono un ottimista, però l'ho visto succedere più di una volta. Iniziando a condividere eh, i contenuti che è possibile condividere, a utilizzarli, a diffonderli e magari a far vedere ai recalcitranti quanto vengono utilizzati, quanto vengono visualizzati e apprezzati è possibile, anzi probabile, che qualcuno aderisca a un'azione già in atto, perché spesso il problema è partire. Eh, sì, se no, questa um... cosa non è mai stata fatta, se io ti sto dicendo che farò una cosa che però io non capisco bene, quindi non mi fido, è difficile che magari eh, delle persone che si occupano di altri che non hanno specifici interessi in questo... Si buttino se invece guarda lo stiamo facendo da diversi anni vedi questi sono i risultati questo è eccetera magari le foto de de del mestiere del nonno del bisnonno che eh, sono nel cassetto e che non vengono viste da nessuno e invece eh, tramite wikimedia Commons, sono come è successo con un archivio piccolissimo eh, mh, poco tempo fa sono utilizzate per una ricerca in australia beh insomma no, no, è eh, se, è un, sempre la solita storia da quel punto di vista lì no, okay, però grazie. appunto eh, bisogna vederlo anche dal punto di vista positivo e dire ok iniziamo no, no. e poi magari altri seguiranno altri insomma certo. altre seguiranno. grazie mille abbiamo ancora direi 5 minuti circa quindi se c'è qualche altra domanda possiamo rispondere altrimenti se vi vengono poi domande in futuro eccetera come vi dicevo la mia mail è marta arosio chiocciola wikimedia.it con la M Wikimedia eh, e quindi non esitate tranquillamente a scrivermi, sarò felice di rispondere. Ho un'altra un domanda. Sì? Così abbiamo ancora dei minuti. Eh, C'è una una concorrenza per quanto riguarda Wikipedia, ci sono altri motori enciclopedici nel mondo? Beh, eh, eh, non fatti così, nel senso che i motori di ricerca ce ne sono, ovviamente Google è più famoso, è anche uno dei pochi siti che più, al mondiale che ha più visualizzazioni di Wikipedia. Però Wikipedia non è un motore di ricerca, è un'enciclopedia, cioè, sono, non, non, le informazioni non vengono ricercate all'interno della grande rete da dei programmi automatici sono scritti con certe regole da certe persone proprio lì cioè è un po' diverso se io cerco una cosa su wikipedia o cerco una cosa su google google manda in giro dei programmi che mi trovano la stringa di testo che ho inserito eh, Wikipedia no? mi, mi indica quali sono le pagine scritte dai volontari che trattano quell'argomento secondo le regole che vi ho, che vi ho detto, sono secondo fonti attendibili, controllate dalla comunità dei volontari, eccetera, eccetera. Eh, non esiste un, uh, un progetto analogo a Wikipedia, o almeno non esiste un progetto analogo a Wikipedia di dimensioni paragonabili a Wikipedia. No, vabbè, allora, un esempio molto pratico, perché quando io voglio delle informazioni, se vado su Google, ne ho tante però devo anche verificare l'attendibilità di solito quando io uso spesso Wikipedia perché so che eh, delle informazioni sono attendibili ecco questo forse è una grossa differenza ecco, sì diciamo dire... che appunto, ah, sì, non il 100% delle informazioni su Wikipedia per ora ha ancora una fonte indicata però la grande maggioranza sì e l'attendibilità di Wikipedia eh, deriva dall'attendibilità delle sue fonti quindi dal fatto che le informazioni che sono inserite lì hanno una fonte indicata che può essere verificata. Ecco, è quella l'attendibilità, ecco. il punto principale dell'attendibilità. Ecco, poi ci sono, ci sono dei temi all'interno dei quali ci sono, sono stati riscontrati degli errori, no? Hai eh, messo sempre posto il problema, ma lo segnalo, non lo segnalo, cose di questo tipo, no? Beh, eh. Dovrebbe segnalarlo e dovrebbe modificarlo, se può, ecco. cioè, se sa qual è la risposta esatta, può ecco. premere, anzi è invitato, a premere il tasto modifica e modificare. Eh, non l'ho mai Possibile usato intendere. cliccare, non ho mai usato cliccare. Eh no, Però, deve, deve, eh, possibilmente detto, indicando no. la fonte, cioè, eh. perché... No, eh, no ci sono dei temi sui quali una persona è esperta ed è riconosciuta a livello così anche internazionale quando se io intervengo e faccio una modifica su un particolare tema e continuo a seguire quel tema e se riscontro o ci sono delle integrazi integrazioni da fare le faccio a quel punto divento anch'io una fonte attendibile oppure no? no non lei, ma nemmeno Umberto Eco e neanche oh mamma, non mi ricordo: ah, eh, Philipp Prot me... no. Philip non è stato dimostrato, non è una fonte attendibile sulla sua data di nascita, cosa che gli l'ha fatto molto arrabbiare. Però eh, noi non sappiamo se Philipp Prot che si collega è veramente Philip Prot e, Umber... e nemmeno se Umberto Eco fosse all'epoca direttamente veramente Umberto Eco. In quanto Umberto Eco e in quanto Philip Roth, loro sono esperti e sono sicuramente in grado di indicare una fonte attendibile, può anche essere il sito personale di Philip Roth che dice quando è nato Philip Roth, però non può essere io sono Philip Roth e ve lo dico io, perché A noi bene. non abbiamo modo di verificare se lui è veramente lui. Cioè, Io posso anche chiamarmi regina Elisabetta. Non parla. Parla. Eh? Napoleone Bonaparte. Napoleone Bonaparte. Eh Sì, eh, eh, ma eh, diciamo, l'argomento la, di autorità non è accettato su Wikipedia, però appunto se uno un è un'autorità e un esperto in un certo argomento, normalmente non ha difficoltà a dire da dove viene quell'informazione che vuole inserire. Quindi Va bene, sì, questo sì. È, è, un, è un argomento molto caldo Specialmente per i professori universitari o comunque esperti in un certo campo che dice: ah, Ma come no, ma te lo dico io, io ci ho c dietro tutta la vita e eh, ho capito. Va ah, bene, ti ringrazio. So, vorrei chiedere una cosa: a proposito delle immagini, anche quando diventano libere, e sono comunque viene stesono a liberatoria, eccetera. Poi eh, su Wikimedia eh, viene conservata la fonte originaria. Cioè, certo. chi è l'autore, da che archivio deriva, eccetera, eccetera. Assolutamente, Vengono... sì, sì, sì, eh, è obbligatorio inserire, eh, quando si inserisce un'immagine, è obbligatorio inserire l'autore ed è obbligatorio inserire la fonte. Eh, infatti uno diciamo, dei cardini delle collaborazioni GLAM è proprio questo, cioè l'istituzione fornisce delle immagini indicando qual è la fonte il link e tutte le informazioni per risalire al, all'archivio o comunque alla, alla provenienza della fonte, e questo, diciamo, serve anche all'istituzione per, eh, diciamo, invitare gente sul proprio sito e a vedere e, e a vedere, insomma, le, poi il resto dell'archivio, il resto del, del, del patrimonio dell'ente. Dell Assolutamente Grazie. proprio Grazie. richiesto obbligatorio. E diciamo che ecco in Wikilove's Monuments invece, essendo un corso fotografico, è dato per scontato, cioè non viene richiesto il nome dell'autore, viene dato per scontato, viene inserito direttamente come nome dell'autore eh, la persona che lo carica, perché essendo un corso fotografico io devo caricare le mie foto, non quelle di qualcun altro. Sì. Però è Grazie. un caso specifico, diciamo. Posso chiedere, la eh, posso chiedere la gentilezza ai presenti se possono segnare il loro nome e l'istituzione nella chat, quindi sempre c'è in basso una nuvoletta per poter accedere alla chat, se potete, eh, scusate in alto a destra, non in basso, eh, se potete aggiungere il vostro nome che così manteniamo un po' il registro delle presenze. C'è magari qualche altra domanda o curiosità? Io ne avrei uno però do spazio agli altri, se non, se non ci sono domande la faccio io. posso? Eh, vabbè scusate io approfitto no? allora sono stato eh, al centro di un episodio proprio su wikipedia no? io sostenere una cosa che può essere dimostrata giusta ed è stata accettata un tizio cercava in tutti i modi di, ehm, di, di confutarla a un certo momento è venuto fuori un messaggio di wikipedia che gli ha detto no ti tolgo la tua argomentazione perché non è bla bla bla, mm -hmm. l'ho visto, quindi è avvenuto. Questo vuol dire che c'è un controllo a monte, giusto? Eh, non, non credo fosse un messaggio di Wikipedia, eh, anzi non era un messaggio di Wikipedia, era un messaggio probabilmente eh, o di un amministratore o comunque di un utente esperto eh, che ha ritenuto che adesso non conosco lo specifico del, del, del, dell'avvenimento però ha ritenuto che quel, quell'intervento violasse eh, le linee guida no, no. e quindi la, la toglie ah, sì, vuol dire che qualcuno può intervenire e dire no no è così oppure cosa va bene io Beh, pensavo di allora, di puffi no no pensavo. no no, non ci sono comitati semplicemente è sempre la comunità Diciamo che alcuni membri della comunità eh, che sono stati ritenuti dalla comunità stessa sufficientemente esperti e sufficientemente autorevoli eh, e, e neutrali e capaci insomma, di, di gestire le, le situazioni complicate, ehm, hanno avuto eh, delle, dei, dei poteri, fra virgolette, aggiuntivi, qualche potere aggiuntivo. Per esempio di bloccare eh, le utenze ritenute vandaliche o di oscurare i contributi eh, lesivi della dignità, eccetera, insomma comunque offensivi. Uh, ci sono alcuni um, utenti che si chiamano amministratori che sono stati eletti dalla comunità non tanto per essere così, insomma che hanno dei, dei, dei flag aggiuntivi che possono, per, per gestire situazioni particolarmente problematiche, però questo non vuol dire che il eh, loro eh, voto sia più, eh, sia più importante degli altri perché su Wikipedia si valuta il, uh, il peso degli argomenti e delle fonti e non delle persone. Ringrazio. Bene, se non ci sono altre domande, forse possiamo salutarci in questo ultimo appuntamento eh, sui temi della licenze libere, Open Street Map, progetti collaborativi, Wikipedia e concorse. Ah, ecco c'è Raul. Poi tra l'altro uh, a seguire quindi alle 15.30 in un'altra chat. Quindi credo Braul magari puoi anche mettere. Um, l'indirizzo dell'altra dell dell stanza in chat in modo tale che le persone possano collegarsi più facilmente mm, ci sarà questo incontro uh, Italia-Brasile su uh, questo scambio di esperienze con gli, tra gli ecomusei io prima di tutto vorrei ringraziare Marta Rosio e a Lorenzo Stucchi per uh, la loro partecipazione a questo incontro è stato anche molto bello creare questa collaborazione con, uh, con Wikimedia Italia e poi con, uh, con i vari progetti quindi anche questo collegamento con uh, progetti esistenti e comunità per fare in modo insomma che, che gli ecomusei possano più facilmente partecipare uh, a queste iniziative e anche uh, rendere più facilmente uh, attuativo il, uh, il regolamento, i requisiti e quindi diventare più uh, più aperti con i loro dati, più aperti anche alle comunità online ed estendere quelle che sono le loro comunità. E quindi prima di tutto grazie Marta e, a nome della rete degli ecomusei. Questa era un'iniziativa che voleva proprio essere. Uh, Uh, insomma, che, che ci può coinvolgere tutti anche che fosse in dialogo con, con altri ecomusei. Uh, tutto il materiale è registrato quindi resta accessibile uh, per voi con le slide e lo trovate sulla, sul sito della rete degli ecomusei Lombardi. E, Raul non so se volevi intervenire anche tu uh, in preparazione dell'incontro che <ride> sta per iniziare anche. Niente, io ringrazio ancora davvero tutti voi anche i partecipanti che numerosi hanno hanno aderito a questa iniziativa penso che molti altri potranno usufruire di questo materiale importante credo sia proprio una, una buona occasione quella di, di come dire non solo avere come prescrizione quella di usare licenze libere, ma anche di utilizzarle e di rendersi conto davvero di che opportunità sia proprio per, anche per l'ecomuseo eh, non solo per la comunità ma anche per le l'ecomuseo di nuovo grazie a tutti, scusate sono stato un po' distratto perché eh, adesso inizia quest'altro incontro con i brasiliani, se volete aggregarvi eh, appunto è possibile ancora, ci sono, mi sembra 120 iscritti, quindi ci, ci stiamo fino a 200 persone, ci stiamo, quindi benvenga. Grazie a tutti e alla prossima. Grazie, grazie a tutti, a tutti, grazie Raul, grazie a Yolanda, buona giornata a tutti.